Siamo all'aeroporto di Madrid, in attesa di prendere il nostro volo per l'Havana. So. Eccoci, siamo arrivati finalmente a Cuba. Abbiamo raggiunto Lavana con una macchina speciale tra il sole e la pioggia dei Caraibi. Che cosa troveremo in quest'isola speciale lo scopriremo soltanto da domani, in una guida di viaggio semplice, a volte improvvisata, con riprese perché no mosse, con un bimbo in braccio e l'altro che magari tira in direzione opposta per soddisfare la curiosità del momento, ma d'altronde è, è questa la caratteristica del nostro viaggio, una guida per la famiglia, alla scoperta di Mede, Kids Friend.